Con In questo intervento consegno il metto anche la scusate, per il segno di rispetto sperando che sia consegno il voto di astensione del Movimento 5 Stelle perché non è certo con le emozioni le emozioncine che tendono a mettere le bandierine su certe conquiste, che secondo me è un modo sano di procedere al dibattito politico. Infatti, appunto, la, il Parco della Cellulosa è stato oggetto non di una commissione data, ma di una commissione che, per, mm, che è stata tenuta. Eh, quest'estate se, se non ricordo male in cui appunto il dipartimento eh, patrimonio ci ha rassicurato che si sta procedendo all'acquisizione un'acquisizione che va avanti eh, dal 2010 dal 2010 in cui appunto ci sono stati prima dei problemi con i fondi poi ci sono stati dei problemi eh, su una servitù di passaggio, poi ci sono stati problemi con la proprietà, poi ci sono stati un'infinità di problemi, insomma eh, anche qui si è potuto osservare che eh, ci, sono, ci sono stati negli anni atti di, eh, atti di indirizzo politico come poi questa mozione a cui non ha seguitato niente. Eh, se non appunto promesse elettorali che questa, che questa amministrazione invece sta portando a termine con l'acquisizione definitiva. Su una cosa ha ragione la consigliera Celli quando si dice che non è tutto, tuttavia nonostante si stia procedendo all'acquisizione ed è veramente questione di, eh, di ormai di giorni che si possa avere l'atto esecutivo richiesto. Dalla, eh, dalla consigliera Celli però dice una cosa vera che poi sarà anche mh, un tema che verterà su questo parco la cellulosa ovvero la, la, conseguente, mh, la conseguente messa in sicurezza dello stesso è che eh, necessiterà poi di una progettazione da parte del, del, Dipartimento, del Dipartimento Ambiente che sarà molto complicata vuoi eh, per la, le realtà fattuali già presenti sul, sul, sul parco sul, su, che in questi anni hanno portato avanti determinate iniziative che hanno reso il parco fruibile in un certo qual modo e in seconda battuta sulle spese che poi si dovranno quantificare e determinare per mettere in sicurezza questo parco. Allora noi rassegniamo appunto il, il voto di astensione su questo uh, atto di astensione su questo atto sul parco della cellulosa, chiedo scusa perché credo che almeno politicamente sia ingiusto dopo che appunto si sono fatte tante temi, io ho sempre convocato tutte le commissioni sul, sul punto quando mi è stato richiesto e insomma si sono seguiti passo passo gli aggiornamenti. Io credo che una mozione che ci chieda appunto l'acquisizione e quindi che chieda quello che è il riassunto di tutte le commissioni, eh, le com, commissioni patrimonio sul tema sia insomma, mh, inopportuno. Ecco, grazie mille.